Ok, allora, secondo anno, benvenuti Nexi a Campus Party. Possiamo incoronare Nexi tra gli amici di Campus Party. <ride> allora, prima domanda che stiamo facendo a tutti, più o meno uguali, e cosa ne pensi di Campus Party? Domanda abbastanza ovvia, però ormai. Allora, Campus Party, è appunto, per noi è il secondo anno ed è sempre speciale. E quindi direi che è magico perché qui si crea una stranissima energia, che è l'energia delle idee, della positività, della, della contaminazione, della condivisione e questo veramente lo rende unico, unico nel suo genere, un evento in cui essere, tornare ad essere e ogni volta essere felici di essere qui, che è bellissimo. Meno, meno male, meno male. Nexi è uno sponsor di quelli, cioè proprio veri proprio, perché una sponsorship di solito è sempre tanta visibilità, però Nexi vuole veramente contaminarsi. Ci sono tantissime attività di Nexi a Campus Party e una è la Call for Ideas. Sì, la Call for Ideas è una Call For Ideas speciale per noi perché è molto legata al nostro business. L'idea è quella di provare a raccogliere qui. E abbiamo già un sacco di belle idee che sono state in qualche modo portate a anessi su come fare evolvere i servizi digitali per le piccole attività commerciali. Quindi parliamo di piccoli retail e l'idea è proprio quella di capire cosa i ragazzi hanno in mente eh, per aiutare i piccoli esercenti nella loro evoluzione quotidiana di come gestiscono magari il proprio negozio in termini di ciclo di produzione piuttosto di eh, se parliamo ad esempio di pasticcerie o di piccoli esercenti di quel tipo oppure come eh, ragionano per gestire meglio la, la, la sicurezza all'interno del punto vendita piuttosto che il personale o cose di questo tipo. Tutte idee che entreranno a far parte della nostra offerta di business all'interno dello smart post che è in grado di ospitare tutte le app che vi vengono in mente quindi l'importante è che siano utili per i nostri esercenti l'anno scorso abbiamo già fatto una call for ideas una di queste idee è entrata all'interno dello smart post e oggi è in distribuzione su 12.000 esercenti quindi per noi è molto importante perché questo vuol dire anche contribuire verso i ragazzi e stimolarli a pensare ma anche a entrare in termini Agire. di go to market immediato e quindi è come dire è un po' uno scambio da una parte noi raccogliamo le idee dall'altra parte però abbiamo accesso alla nostra rete distributiva che è un valore indubbiamente importante per chi inizia qui la propria avventura imprenditoriale. Esatto questo infatti si può um ridurre ad una sola parola, contamination, no? Conta ah, una Abbiamo anche un'area contamination a Campus Party quest'anno e quindi che cosa si aspetta Nexi per il secondo anno consecutivo come risultato alla fine di queste tre, gior queste tre giorni? Eh beh, proprio la contaminazione, contaminazione che è diciamo su un fronte, se vuoi più formale, l'azienda e i ragazzi di Campus Party. Dall'altra parte c'è un'ulteriore contaminazione, cioè che è quella dell'azienda di per sé stessa. Noi abbiamo portato qui un sacco di manager, abbiamo portato qui i nostri clienti banche ieri erano qui con noi e non potevano crederci di che cosa fosse questo mondo e quando hanno visto eh, il fermento che c'era poi sono arrivati durante lo specie di, di Burners quando hanno visto eh, il village quando hanno visto l'energia che c'era qui hanno capito che c'è un altro mondo che è un mondo per fortuna vivacissimo di ragazzi che hanno voglia di cambiare e di generare il codice sorgente del mondo, sì. che sono qui e hanno capito che c'è un valore straordinario nell'entrare in questo ecosistema. Le banche ci entrano attraverso Nexi, qualche banca per la verità sì. i limiti sì. è qui con noi e, e con loro già lavoriamo in questa logica di, di contaminazione, però devo dire eh, qui proprio... Oh. È, è tutta una contaminazione, è una contaminazione culturale dei nostri manager rispetto a questa attività, è una contaminazione perché eh, abbiamo fatto una selezione, eh, c'erano qui 70 ragazzi per alcune posizioni ah, per sì, lavorare sì. in Nexi ed è una contaminazione tra azienda e campusero per condividere anche la visione di business. È, è fantastico, è fantastico. Quindi grazie a voi e veramente grazie all'energia che ci mettete nel, nel dedicarvi con la vostra passione e con le vostre vision anche al business. Allora, grazie a Nexi. <ride> e ci vediamo l'anno prossimo. E ci vediamo l'anno prossimo <ride> per forza.